Ciao a tutti, quali sono le note musicali? Le note musicali sono complessivamente 7: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ciao a tutti, al prossimo video!